buongiorno no. allora vi siete alzati bene qui ridono della regia uh, io sì mi sono alzato bene ho preparato un video finalmente che vi spiega cosa vuol dire essere accesi perché tutti li confondono un acceso è uno così esuberante che fa casino eccetera eccetera no è molto di più è una cosa che parte da lì e arriva là da dove parte dovete sapere se lo vuoi sapere, guarda il video. Come dicevo, molti pensano che la persona accesa sia una persona esuberante, sia una persona ultra positiva, sia una persona eh, un pochino sopra le righe. Ma non è questo. Essere accesi è qualcosa di, di più profondo, che poi magari determina anche quello. Allora, per spiegarvelo, mi rifaccio a una eh, metafora che ho già spiegato in un video che forse avete visto, non lo so, eh, in una diretta di Plain, la metafora di Gojaev che è un uomo straordinario che ha vissuto nel secolo scorso, rarmeno, eh, ha vissuto tanti anni poi a Parigi e il suo grande merito è stato quello di essere una, un traduttore di una filosofia che era sempre stata tramandata soltanto raramente. Ehm, e lui appunto l'ha tradotta in termini comprensibili per noi occidentali. L'enneagramma è qualcosa di fantastico che viene utilizzato da tantissime persone, sia a livello di comunicazione, selezione personale, per scoprire talenti, insomma tantissime cose. Allora, l'uomo ha un corpo e questo è rappresentato dalla carrozza. Guardate che meravigliosa carrozza che riesco a fare. Poi qui abbiamo il nostro cocchiere. E poi qui abbiamo due bellissimi cavalli, come potete vedere. Sono veramente bravo nel disegno, me lo disegnano <ride> sempre tutti. Tutti questa. Gurdjieff eh, nella metafora diceva eh, perché l'uomo come la carrozza? Perché questo, cioè la, la, il cocchio, rappresenta il corpo. I cavalli rappresentano le emozioni, perché danno energia. E il cocchiere rappresenta la mente, perché la mente da eh, direzione e gestisce i cavalli d'accordo quindi la mente è molto importante però se fate caso qui manca qualcosa di molto estremamente importante che è qua dentro che cosa sarà Ve lo disegno ho fatto un cuoricino ok che cosa rappresenta il cuore il cuore rappresenta la nostra parte più profonda, quindi rappresenta la nostra coscienza, rappresenta il, no, il sé, come lo vogliamo chiamare, la nostra essenza e la nostra anima, d'accordo? Quindi il nostro corpo contiene la nostra anima, il nostro corpo viene, viene spinto dalle emozioni, quindi motivazione, emozioni, e la, la nostra mente è quella che dovrebbe razionalizzare e gestire il tutto. La nostra mente, quindi il nostro cocchiere, in realtà è un software, okay? è, è un elaboratore, okay? quindi... Ehm, è quello che è la nostra centralina elettronica chiamiamola come volete chiamatela come volete comunque ehm, vi dico che Eric Bern eh, diede una lettura che a me piaceva molto piace tuttora molto perché dice che la nostra mente è fatta di tre parti ben distinte ok? tanto è vero che se noi siamo indecisi significa che non siamo fatti da un'unica un entità ma da diverse entità in effetti siamo fatti da tre entità quindi dice ci sono tre io. Allora, un io molto razionale che viene chiamato io adulto. Poi abbiamo questa parte che metto B, si chiama io bambino. È la nostra parte più, eh, più pura, legata alle sensazioni. E poi abbiamo una parte che viene chiamata io genitore, che è legata più alle leggi, alle convinzioni che spesso ci sono state tramandate nell'età più, più tenera, quando eravamo piccoli o comunque sono cose che ci sono successe tanti tanti anni fa e su quello abbiamo creato appunto le nostre leggi, le nostre convinzioni. Ora cosa succede? Quando nella mente questo signore qua prende il comando e quindi va diciamo, a contaminare il bambino questo bambino non è più libero ma è adattato quindi questa mente la possiamo chiamare egoica l'ego significa personalità personalità delle cose: convinzioni ben radicate e comportamenti ben radicati la personalità nasce per un obiettivo fantastico che è ricevere amore. Perché tutti abbiamo bisogno di amore, tantissimo amore. E attraverso la propria personalità, quindi certi comportamenti legati a certe convinzioni, una persona pensa di ricevere amore, mentre invece più ha personalità, più è rigida, riceve il contrario, cioè allontanamento dagli altri. Quindi in questo caso la situazione non è delle migliori, perché questo che cosa determina qui? Determina che questo signore prende il comando Significa che questo cuoricino viene messo in mezzo a delle sbarre e non viene più ascoltato. Questa è una persona spenta. Perché? Perché non vive in relazione con la sua parte più profonda, ma è soltanto mentale. E si chiama la mente, si chiama mente perché mente, fa una vita che non ha senso. È una vita soltanto legate alle illusioni alle illusioni della personalità l'illusione che si possa avere amore avendo una personalità molto spiccata ma non è così l'amore si riceve quando noi siamo amore e quando è che siamo amore? quando? guardate bene il nostro cuore comunica qui mettiamo il nostro cocchiere che è fatto di tre personalità quella la parte che è più pronta ad ascoltare, che il nostro bambino. Ma il bambino non può da solo gestire la propria vita, ha bisogno dell'adulto. E l'adulto ha le capacità di gestire le emozioni, ok? Di dare una direzione e di dare una, una logica, d'accordo? Questo significa fare un viaggio, vero? regato all'anima, significa essere risvegliati, ecco cosa significa essere accesi, essere coerenti, ora cambio colore, essere coerenti ed allineati, correnti e allineati, cuore, cocchiere che ha a disposizione del cuore, cavalli che vanno. A questo punto il viaggio che diventa coerente diventa piacevole anche per il nostro corpo, Ecco che c'è la salute, non la malattia. E voi mi direte, come possiamo fare questo? Beh, la cosa importante è la funzione che l'adulto deve fare nei confronti del genitore, cioè deve aggiornare il genitore, aggiornare queste leggi, queste convinzioni che sono molto vecchie e molto arcaiche. Se lui farà questo, questo signore lascerà in pace il bambino, e allora il bambino, okay, sarà di nuovo libero di ricostruirsi, di essere un bambino libero, d'accordo? Quindi l'aspetto importantissimo che, su quale dobbiamo lavorare è proprio aggiornare i vecchi dati dell'adulto, quindi le convinzioni dell'adulto, perché è lì il punto. Se voi mi dite fammi un esempio per capire cosa significa aggiornare, ve lo faccio volentieri. Vi racconto una, una storiella la sorella di un elefante, che farò in maniera terribile, lo so già, questa è la proboscide, questa è un'altra gamba, fate finta che sia un elefante, d'accordo? Questa storia prevede che ci sia un bambino piccolo, il suo papà, ok, più grande, e qua c'è un domatore, ok, con la frusta, d'accordo? Cosa succede? Che questa sorella dice che il bambino fu accompagnato un giorno dal papà al circo e prima dello spettacolo il papà, eh, pagando il dovuto biglietto del backstage, portò il bambino a vedere tutti gli animali che poi sarebbero scesi eh, al centro della pista del circo. E il bambino si fermò davanti a questo elefante, che era un grande elefante, fermo, è legato ad un piccolo paletto con una piccola corda e il bambino fece una domanda al papà papà ma perché questo grande elefante non se ne scappa via? il papà dice ma in che senso? ma sì, papà guarda com'è grosso e com'è piccola questa corda che lo tiene legato ma se lui volesse potrebbe andare via, strapperebbe via la corda ma perché non lo fa? e il papà dice non lo so perché non lo fa e vide il domatore, disse, ma sai cosa facciamo? Lo chiediamo al domatore. E il domatore alla domanda rispose, è eh, una bella domanda, non è il primo come lo fa. L'elefante, disse il domatore, se ne sta di buono perché quando era piccolo questo spago con questo paletto erano abbastanza forti per tenerlo fermo, vincolato. Lui ha provato a liberarsi, però non ci riusciva, ha provato una, due tre volte e non ci riusciva. Così è cresciuto e ha, ed è convinto che non si può liberare, non si può liberare. E il bambino capì il tutto. Vedete, questa è una convinzione, questa è una credenza molto vecchia, old, molto old. Se non l'aggiorniamo, questo elefante rimarrà prigioniero tutta la vita. Allora io vi dico, quante persone sono nella stessa condizione? Hanno delle antiche convinzioni che significano che io non posso molte persone pensano che loro non possono perché sono legate a una vecchia convinzione quindi le convinzioni sono quelle che determinano i comportamenti ecco che l'io adulto deve avere questa capacità di stimolare una nuova esperienza per cambiare la credenza Ecco come si aggiornano le vecchie convinzioni. Molte persone pensano di non potere perché hanno nel loro genitore radicata questa convinzione. Questa convinzione ok, agisce sul bambino che non è più un bambino libero, ok? È un bambino che ha paura, un bambino che non crede in sé, un bambino che non ascolta più. Questo è un orecchio il cuoricino che c'è qua dentro. È il cuoricino che qua c'è qua dentro, un po' parlare noi siamo nati per vivere noi siamo nati per fare esperienza per andare avanti per misurarci con la realtà che cambia continuamente tutto cambia e ce ne stiamo accorgendo in questi giorni tutto cambia e noi dobbiamo essere bravi a cambiare questo questo deve cambiare perché noi per vivere veramente per essere accesi dobbiamo avere accesso al nostro passeggero perché il nostro viaggio lo facciamo per lui non lo facciamo per la mente questo, e ci ho tenuto a fare questa piccola lezione, significa essere accesi.